Buonasera a tutti, carissimi amici della pagina e del canale delle Termobili, nonché della mia pagina. Scusate un attimo, stavo controllando che in effetti eravamo in diretta. E, um, ho il piacere questa sera di intervistare l'onorevole Giovanni Burtone, sindaco di Militello, e candidato all'ARS, all AS, all'Assemblea regionale siciliana. Buonasera. Buonasera. Eh, Avremmo diciamo eh, tanto tempo, siamo onorati di avere tanto tempo a disposizione che ci ha concesso l'onorevole Burtone, pensavamo di avere tempi minori e ci, siamo, ci scusiamo anche ovviamente per eh, lo spostamento che purtroppo per impegni improrogabili è stato eh, necessario. Presento... Fiorenzo Farioli il nostro ormai quasi ospite Fisto eh, noto blogger famoso in tutta Italia per la sua disavventura che l'ha portato da eh, un docente sospeso eh, a trasferirsi all'estero temporaneamente adesso è ritornato eh, rappresenterà un po' l'anima critica della trasmissione poi presento Alessandra Palermo presidente del, eh, del gruppo spontaneo del comitato. Comitato, comitato, ecco. comitato regionale Comitato regionale Vaccipiano e eh, una nostra compaesana Olga Mariella Lanza è la prima volta che ospite qui alle Termopoli, ma con la, con la quale spesso e volentieri ci siamo ritrovati a parlare di politica e devo dire che il suo senso della realtà eh, e della comunità è veramente notevolissimo per cui spesso eh, è utile chiedere consiglio perché riesce a leggere quello che succede al militare allora le faccio la classica domanda rituale per poi eh, quale sarebbe la priorità una volta diventato deputato regionale eh, la sua priorità programmatica per il territorio Devo dire che personalmente ho fatto questa scelta, lo dicevamo in una chiacchierata prima di iniziare la trasmissione, perché penso che alcune problematiche che attualmente presenti nella nostra società che sono problematiche purtroppo che ci portiamo dietro da tanti anni necessitano di un impegno a livello istituzionale nella regione e queste problematiche credo debbano essere rappresentate da chi come me è presente nel territorio ha una carica eh, che mette direttamente a contatto eh, con i cittadini che è proprio quella del, eh, di sindaco la priorità è, a mio parere, in questo momento ce ne sarebbero diverse questioni che sono emergenti, parlo della scuola, del, della salute, eh, parlo del lavoro, però eh, se vogliamo fare una scelta, dobbiamo fare una scelta, lei mi ha chiesto una priorità, credo che oggi la priorità per la Sicilia eh, che è quella dello sviluppo e nello sviluppo eh, un elemento eh, sicuramente eh, più in difficoltà è rappresentato dalle aree, eh, dalle cosiddette aree interne, che sono eh, diciamo, territori che presentano tanti problemi, problemi legati alla eh, decadenza, alla decrescita demografica, presentano eh, problemi relativi alle infrastrutture di collegamento. E poi il ridimensionamento di alcuni servizi essenziali che sono legati alla cultura, eh, le nostre scuole che oltre ad avere problemi strutturali, là dove non si è intervenuto, da noi stiamo intervenendo, a problemi che riguardano l'organizzazione, dalle direzioni che mancano, eh, e poi problemi legati all'organizzazione all sanitaria del territorio e alle strutture ospedaliere, in questi ambiti territoriali che sono fuori dalla cinta urbana del, dei comuni capoluogo che sono veramente in grande difficoltà per la mancanza soprattutto di figure professionali parlo innanzitutto dei medici ma anche potrei parlare di altre eh, professionalità che sono assai carenti nelle nostre comunità quindi le aree interne credo che in sicilia dove c'è il problema dello sviluppo del lavoro precario del lavoro che manca in queste aree c'è un'accentuazione di queste problematiche, quindi la priorità che individuo è proprio quella di dare, priori, di dare rappresentanza a dei territori che hanno veramente grandi difficoltà. Io non voglio farla entrare in polemica a distanza con il candidato Bonanno che è stato nostro ospite ieri sera, eh, però magari ci sarà occasione... Nel breve periodo o anche dopo per un confronto sarebbe utile parlarne, però lui diceva, sosteneva che e siccome lei comunque sarà deputato di tutto un territorio, non solo di Militello, di, tutto, di tutta la provincia di Catania, sosteneva che Militello è stato favorito rispetto a Caltagirone. L'ospedale di Militello è stato molto potenziato mentre quello di Cartagirone è stato completamente eh, abbandonato al suo destino. Lei cosa, cosa ne pensa di questo? Di Buonanno è stato sindaco di Cartagirone. Si sì, parlava che... degli ultimi anni, parlava, non di quando. Non parlava degli anni in cui lui è stato eh, sindaco, perché sempre è sempre più facile parlare delle esperienze degli altri. Io non so che cosa abbia fatto Buonanno. Certo è che Militello non ha avuto il potenziamento al quale fa riferimento Bonanno. Eh, io conosco la realtà di Cartagirone, conosco quella di Militello, conosco quella di Biancavilla, di Bronte, eh, perché di, eh, di Paternò, oh, di Giarre. Eh, tutti i comuni che sono, tutti gli ospedali di prossimità, quelli fuori dal eh, Cinta. Eh, eh, del, eh, dell'area del capoluogo sono in notevole difficoltà e Militello non ha avuto questo potenziamento del quale parla Bonanno, ha avuto qualche attrezzatura in più, ma questo mi sembra un discorso minimale Sì, Però lui, lui ha, fatto, ha elencato le attrezzature appunto sì. ma Le attrezzature, Militello era nelle condizioni che quando ci davano un'attacca che era stata per tanti anni localizzata da Cireale, diventava una festa patronale, chiamiamola così, eh, e questo è ingiusto. Eh, la Sicilia ha avuto tante di quelle risorse eh, di trasferimenti nazionali europei. Per cui comprare qualche attrezzatura più moderna anche per gli ospedali di prossimità, non credo che sia stato un peccato. Tutt'altro, ogni ospedale. Eh, dovrebbe avere delle attrezzature tecnologicamente avanzate anche questi ospedali che sono fuori dalla cinta urbana perché eh, uno dei problemi che abbiamo sono le lunghe liste d'attesa per cui la gente deve fare un attacco, una risonanza magnetica eh, fa, compone il numero verde e la risposta che riceve spesso è che questo eh, esame strumentale lo può fare dopo otto mesi, dove, dopo nove mesi allora questo non credo, lo dico a Bonanno con grande rispetto della sua professionalità, del suo profilo politico, non è stato un eh, tentare di depauperare gli altri e dare qualcosa in più ai militanti. Tutti, tutti gli ospedali, ripeto, che sono fuori dall'area eh, del capoluogo, sono con grandi difficoltà di personale. E questo è gravissimo, è gravissimo. e quello che è più grave è che chi ha avuto oh, funzioni e livelli istituzionali significativi nell'ambito della salute ha sempre sostenuto che il problema fosse irrisolvibile e chi deve risolvere i problemi in Sicilia. A, perché il problema vero, guardi, non vorrei allargare troppo il discorso, eh, è quello che mancano i medici perché il reclutamento dei giovani nella facoltà di medicina è stato fortemente contratto con il numero chiuso, che a mio parere andrebbe subito sospeso perché noi abbiamo bisogno di reclutare eh, medici. Nelle aree dei nebroti, le porto un esempio concreto Montalbano e Licola. Da due anni il medico di medicina generale è andato in pensione. Due giorni la settimana un medico di un paese vicino va là per firmare le ricette. Questa non è garanzia del diritto costituzionale dell'articolo 132 della Costituzione che garantisce la salute ad ogni cittadino. Allora io credo che invece di polemizzare, e io non ho mai polemizzato con Cartaginone o con gli altri paesi, ho sempre posto da sindaco attraverso l'Associazione Nazionale dei Comuni questo tema, che tutte le realtà ospedaliere che si trovano fuori dal, eh, dall'ambito del capoluogo debbono avere un'attenzione in più perché altrimenti diventano dei luoghi pericolosi per i cittadini perché arrivare in un ospedale e sapere che c'è la difficoltà del ricovero perché Militello da 12 posti letto ne ha attivati in questo momento soltanto 6 perché il numero dei medici all'interno del reparto di medicina sono notevolmente simili, sottodimensionati non credo che sia un elemento di garanzia che poi manchi anche a Cartagirone. A me non fa piacere, anzi fa dispiacere anche perché noi abbiamo consapevolezza che il nostro ospedale deve essere collegato con un ospedale che ha un primo livello, cioè che ha una serie di servizi come l'ortopedia, la cardiologia dentro la rete cardiologica, che è fondamentale perché i problemi della salute non si garantiscono con la collocazione politica di Tizio Di Caio, o depauperando un ospedale e migliorando un altro. Che cosa avremmo avuto in più che cosa avremmo avuto? Abbiamo avuto una cosa, mi permetta, lei mi conosce, eh, c'è una reciproca stima e io la ringrazio di questo, ha avuto che ogni qualvolta c'è stato un problema e hanno chiamato il sindaco, sapendo che il sindaco su questa materia ha dei poteri molto limitati, è arrivato in ospedale e si è messo a disposizione per interloquire con altri livelli, che sono quelli della direzione sanitaria, della direzione amministrativa, del, eh, del direttore generale. Questo io ho fatto. Quello che deve fare un primo cittadino che dialogo con la propria comunità. Ma nessuno è andato a rubare qualcosa ad altri ospedali. Ma cosa dicono? No, e non è, non è la... esattamente, non, è, non parlava di furti ovviamente ad altri ospedali, mm. diceva. E infatti noi l'abbiamo ingalzato ricordando che il presidente della regione era del suo partito si figuri quindi sì. proprio c'è stato anche un sì. dibattito diceva che è stato privilegiato Militello da, rispetto ad altre realtà come l'attrezzatura su queste questo. attrezzature facendo l'elenco no, delle attrezzature e quali attrezzature eh, abbiamo avuto? Abbiamo avuto qualche po' più moderno e quali sarebbero? È... Poi abbiamo magari avuto, abbiamo avuto il completamento del. Eh, del numero di posti per la rianimazione che prima erano sottodimensionati ora da quattro sono passati a 8 però con lo stesso numero di medici per cui ad essere attivati sono sempre quattro posti letto ma di che cosa parliamo eh, noi dobbiamo eh, porre a soluzione i problemi o, pro o la questione è scaricare come al solito le responsabilità verso altri il problema della salute è fondamentale nelle aree interne si è accentuata la problematica dei servizi perché c'è stato un arretramento perché prima eh, questi ospedali avevano degli organici adeguati ora non hanno più questi organici adeguati c'è certo. un sottodimensionamento guardi e lei sì. giustamente non è che conosce conosce in parte la mia storia politica sul territorio perché ci conosciamo a vicenda ma non in ambito universitario Io ho fatto molte battaglie per la polizia del numero chiuso anche a medicina e le assicuro che l'opposizione è stata il bipartisan di tutti i partiti sì. dalla sinistra alla destra sia del suo partito che anche del mio ex partito nel sì. senso che c'era un'unanimità come se fosse uno strumento per selezionare una classe dirigente o medica migliore, mentre secondo me era per selezionarla peggiore perché si dava eh, adito e spazio a nepotismi eccetera eccetera, quindi su, da questo punto di vista trova in me sicuramente un accordo, ma concretamente cosa si può fare per abolire il guarda, numero chiuso ascolto, a livello io, regionale? Nel 2001, nel 2001 io eh, sono entrato in Parlamento Nazionale, uno dei primi atti che ho, ho seguito è portata a termine, è stata una sanatoria proposta da Gancelli che allora era nella rif rifondazione comunista e io deputato della Margherita abbiamo portato a termine una sanatoria perché? c'erano stati dei ragazzi che erano stati inseriti eh, da una sentenza da TAR eh, perché c'era stata una problematica legata all'effettuazione dei quiz dopo tre anni volevano metterli fuori allora io mi sono impegnato, e da allora è cominciata la mia battaglia. Mi fa piacere che lei sia d'accordo con me nel dire che eh, bisognerebbe abolire il numero chiuso. Io ho sempre. Sì, la selezione che... va fatta durante. Confermo e confermo che c'è stato un accordo trasversale che ha visto tutti i partiti politici di tutti gli schieramenti. E ha visto chi più chi meno io potrei dire anche tante cose di chi ha cercato di agevolare molto le università private ma non è questo il, è il discorso c'è stato un accordo trasversale che ha visto gli ordini dei medici ha visto alcune baronie universitarie eh, collegate con gruppi politici io da anni mi sono battuto e continuo a battere possiamo fare una legge vuota in cui chiediamo al Parlamento nazionale di sospendere questo numero chiuso, perché per formare un medico ci vogliono 11 anni, 6 anni di eh, facoltà e 5 anni di scuola di specializzazione. Con l'uscita che c'è attualmente di tanti medici e sulle necessità che abbiamo di rinvigorire il territorio, come ha dimostrato la vicenda che abbiamo vissuto, e eh, i, i problemi che sono fortemente presenti in... Eh, in alcune aree, lo dicevo dei, dei problemi di personale eh, come le aree fuori dalla cinta urbana metropolitana e eh, io credo che ci sia bisogno subito di, di partire con un piano di reclutamento che non escluda un ragazzo per non aver, per aver sbagliato due o tre quiz è sbagliato io, certo, anche eh, perché comunque la, la selezione della classe dirigente e della classe medica preparata si fa durante gli studi Guardi, io mi ricordo che quando cioè, sono sì. entrato in facoltà di medicina, noi facevamo le lezioni di anatomia a Palazzo Ingrassia. in quell'aula. Io, nella prima lezione, la prima eh, venivo da, da Militello, quindi era arrivato in orario. Altri venivano da Catania, erano arrivati con mezz'ora di anticipo. Non sono riuscito ad entrare, era strapiena. Cioè. Nel secondo anno, si faceva anatomia 2, anatomia 2. Io sono entrato, mi sono seduto. Nel terzo anno si faceva fisiologia nella stessa aula e c'erano le ultime tre file che non erano occupate. Sì. Infine, nel quarto anno abbiamo fatto lì anatomia patologica e erano occupate soltanto le prime quattro file. Quindi la selezione certo. è stata naturale. Appunto, quello che ho sempre sostenuto. Io credo, io credo che questo aspetto... Uh, tra l'altro, la, uh, il fatto delicato che, va, eh, che credo vada sottolineato, Che il, eh, il numero non era il numero giusto, era il numero programmato, ma le hanno fatto le regioni a non avere consapevolezza di ciò che stesse accadendo, cioè della diminuzione sempre più di medici, perché io ho posto il problema delle aree interne. Pongo il problema della Sicilia perché credo che le, la questione personale sia eh, significativo in tutta l'area Sicilia, ma il problema sta diventando il problema del paese, parlo con alcuni del nord, di tutte le regioni. La difficoltà ormai di avere medici disponibili a lavorare come medici di medicina generale negli ospedali, negli ospedali, ripeto, di, eh, chiamiamoli così, di prossimità, perché il nostro è un ospedale di prossimità, non vogliamo fare l'eccellenza, l'eccellenza sappiamo che ha bisogno di alcune attrezzature, ha bisogno di alcune equipi che debbono essere misti, ci deve essere il ginecologo ci deve essere il chirurgo di, di, di chirurgia generale o a volte per alcuni interventi, quindi si debbono mettere, ci deve essere il neurochirurgo insieme a, a, a qualche altro esperto in alcune quando ci sono da affrontare alcune problematiche, quindi noi non vogliamo fare la chirurgia e ma la normale attività medica, quella che permette di curare anche in un centro che è piccolo, è un ospedale di prossimità per cui i parenti possono andare, specie se si tratta di un anziano, teniamo conto che noi non abbiamo una legge sulla non autosufficienza, gli anziani che non si possono muovere da casa, che ha malattie degenerative come l'Alzheimer, come... questi sono soltanto a carico delle famiglie, a volte con assistenze che non sono professionalizzate, le cosiddette, tra virgolette, con tutto rispetto, delle badanti. Ecco perché io credo che ci siano problemi complessi che non possiamo eh, semplificare e buttare, eh, mi hanno tolto questo, mi hanno tolto quest'altro, noi non abbiamo tolto nessuno. Lei conosce. Il tipo di impostazione che ho dato noi abbiamo interloquito con eh, la presidenza della regione, con gli assessorati, col massimo, massimo rispetto, ma seguendo sempre il profilo istituzionale. Se abbiamo avuto dei finanziamenti, perché abbiamo presentato i progetti nei, nei bandi, abbiamo avuto dei punteggi, abbiamo avuto il riconoscimento di aver fatto un buon lavoro. Non c'è stato nessuno, Guardi. Musumeci non credo che sia la persona che vada facendo favori. Assolutamente no, una persona che tiene, credo, al suo impegno istituzionale. No, vabbè, qua non si parla di favori, ma di amore per il territorio, diciamo. Così, no, guardi, l'amore deve essere. Per... Eh, guarda, scusi un attimo, prego, prego, finisca. Di queste, non... di queste attività eh, che hanno travalicato eh, il, diciamo, l'interesse generale, noi non ne abbiamo molte. posso soltanto dire c'è stato qualche miglioramento ripeto, nel numero dei posti letto della, della rianimazione, avere qualche, eh, diciamo qualche attrezzatura migliore. Guardate, ripeto, Noi ricevevamo la TAC che per 4-5 anni era stata collocata in un altro ospedale. Se ora viene comprata una TAC nuova perché ci sono risorse aggiuntive, credo che sia giusto, lo sottolineo giusto, e vorrei che tutto ciò avvenisse per tutti gli ospedali. Se non lo hanno richiesto, hanno fatto male, che non credo non l'abbia richiesto. No, pre credo che l'abbiano richiesto a Cattagirone, che non gli sia stata concessa. Ma se l'hanno richiesto io non credo che... Guarda, le risorse in questo momento sulla sanità ci sono. Eh, su questo non... non so se siamo d'accordo, perché nel PNR la sanità è all'ultimo posto. Perché, siccome il PNR, no, PNR è stato Sicilia, chiesto... Per... Mi si dice, io guardi, stasera ho partecipato ad una... Riunione promossa dalla NAO che è un sindacato dei medici e in quel contesto abbiamo detto che eh, c'è un piano previsto nella, da parte della regione siciliana che con i fondi del PNRR si dovrebbero realizzare delle case della salute cioè non so il numero credo è eccessivo comunque a tal proposito penso ma per fare Fiorenzo dovrebbe... tu penso che vorresti intervenire no? O mi sbaglio ti vedevo aspetta sei Stare mutato. È... Di... Ecco. stai parlando di questioni siciliane che io conosco poco vabbè del PRR del numero chiuso l'università gestione della sanità ma voglio dire come ho detto ieri nell'incontro che abbiamo fatto con Bonanno qui il problema è quello della coperta troppo corta e quindi è a monte il problema l'Italia è un paese che non può permettersi un servizio sanitario nazionale oppure ci sono delle ragioni per cui questo servizio nazionale, sanitario nazionale viene sempre più eh, ostacolato e, e non è possibile avere le risorse necessarie. Questa è la domanda che dobbiamo porci sostanzialmente io la vorrei porre direttamente al dottor Burtone, Burtone mi pare che si chiami, no? Sì, no. sì. Burtone. Allora, eh, le risorse sono sufficienti o sono insufficienti? Se sono sufficienti sono spese male e nel caso invece che siano insufficienti quali sono le ragioni di fondo perché l'Italia sta diventando un paese sempre più povero? e questo dipende da noi, dagli italiani che lavorano poco, sono corrotti, sono disonesti, come ci viene continuamente detto, colpevolizzandoci. Ecco, un'analisi, diciamo, partendo dalle basi, questo è il primo passo, altrimenti si continua a fare discorsi che però non, non sono basati su una fondazione coerente, completa. Ecco, quindi. Guardi, io penso, ehm, eh, prezzo molto la sua domanda, io oh, penso che eh, le risorse in questo momento possano essere sufficienti. Intanto teniamo conto che una parte dell'organizzazione sanitaria è affidata alle regioni e le regioni ricevono delle risorse e le debbono distribuire. Ora noi, 20 anni fa, Avevamo dei problemi strutturali che ora non ci sono più. Basta andare nel nostro ospedale, non solo gli ospedali in cui cadono i calcinacci dal, dal tetto. Ci sono ospedali ormai veramente di grande eh, dignità dal punto di vista strutturale. Eh, imp eh, questi impianti sono eh, serviti da strutture, non dico di altissima tecnologia, in alcuni posti anche questo ma eh, adeguati rispetto ai bisogni di buona sanità quello che manca e su questo io ho fatto da anni questa battaglia è ormai il personale personale noi la scelta di superare in questo momento il numero chiuso lo dobbiamo fare avendo consapevolezza soprattutto questi problemi li abbiamo assunti, perché si è invertita si è invertita la situazione io ricordo che 20 anni fa, quando si diplomava nelle scuole infermieristiche, perché allora non c'era 20-30 anni fa, non c'era la, eh, la facoltà di scienze infermieristiche e c'erano le scuole invece infermieristiche in alcuni, in alcuni ospedali, quando si diplomava un giovane infermiero, eh, leggeva subito un bando di concorso del Trentino, del, dell'Emilia, eh, della Toscana, della Lombardia, in cui dicevano se i, i infermieri vengono, eh, avranno lo stipendio avranno pure eh, la casa a disposizione però dovranno impegnarsi per cinque anni di rimanere in questa, in questa regione perché eh, noi siamo disponibili a mettere condizioni migliori, a pagare anche di più un infermiere che arrivi, che arrivi dal sud ma deve poi mantenere la sua posizione ora questa situazione si è in gran parte invertita. Io non conosco bene, a me dicono che anche il problema del personale ci sia a nord. Io dico quello che accade da noi. Noi non abbiamo assolutamente, soprattutto in questi ospedali di prossimità. Io non li chiamo piccoli ospedali, li chiamo ospedali quelli che sono a diretto contatto con tante comunità. Questi ospedali non hanno questo personale e per questo, mi permetta, eh, le risorse ci sono. Le risorse ci sono andrebbero meglio razionalizzate, li razionalizzino, si dedichino i direttori generali, si dedichino i direttori sanitari, la burocrazia delle varie aziende sanitarie provinciali, operi per questo, razionalizzi, sappia che quella è una priorità. Quella è una priorità. E io credo che se si razionalizzino, se saranno razionalizzate queste risorse, il problema si potrebbe risolvere. Perché, oppure attualmente, visto che abbiamo questa situazione in cui io credo che eh, gli ospedali eh, eh, di livello nazionale che sono presenti nella città hanno gli organici totalmente pieni, allora si facciano gli interdipartimenti e alcuni che operano in un grande ospedale per alcuni mesi vengano spostati, vadano a Cartagirone, vadano a Militello con un incentivo di tipo economico. E si coprano anche questi organici, e questa è la battaglia a fare. Non è quella di dire militello ha avuto di più, cartagirone di meno. Questo è un. Scusa, no, mi, mi scusi se il, problema, se il problema è il personale. Io ricordo che quando facevo l'università non c'era il numero chiuso, quindi chi voleva fare medicina lo faceva sul rischio e pericolo di trovare poi un posto di lavoro oppure di non trovare. Difficile cosa. da trovare. punto In cui si è passati al numero chiuso, io mi sarei aspettato una programmazione. Quindi si mette il numero chiuso perché abbiamo bisogno di tot medici e com'è che a distanza di vent'anni e passa dall'introduzione del numero chiuso in Sicilia c'è un problema di carenza di personale? E, e glielo dico subito perché? Perché non vanno nelle conferenze Stato regione e non vanno a dire qual è la situazione. Ogni sì, anno si dovrebbero parlando, riunire chi è la responsabilità? L'assessore o i suoi funzionari. Ma soprattutto di. No, quali ricordi. sono le forze politiche che hanno commesso un errore guarda, di propaganda? Ma guardi, le hanno commesse tutti, attività. io non assolvo nessuno in questo. l'hanno ah, assolvo, ah, tutti commesso. assolvo... Bene, ha... Noi abbiamo governato molto Ciao. di meno. Scusi, noi abbiamo governato cinque anni fa con Crocetta e credo che questo problema ci sia stato anche allora. Ma veda, io non voglio oh, arruolarmi in quelli che in Sicilia. Eh, quando debbono discutere di politica fanno sempre la storia del passato. Vorrei parlare del presente e lavorare no, ma per il futuro. è importante perché i problemi di oggi sono il risultato... Guardi, di no, certo. il risultato è stato un risultato un risultato Anche, negativo. Quando arrivano al pettine bisogna dire è è... chi ha ben governato e chi invece ha sbagliato. Lei mi sta No, guardi, io le dico, dico che sbagliato hanno sbagliato. sbagliato tutti. Hanno sbagliato tutti quelli eh, che hanno governato. Roma. Perché? Perché? Perché? Perché? Guarda, perché lei mi dicesse che c'è stato dolo perché almeno ci sarebbe intelligenza. Se invece lei mi dice che l'intera classe politica esatto. non è stata capace di programmare il numero necessario di operatori sanitari per la Sicilia, allora non c'è dolo, ma c'è veramente incapacità. E questo guardi, sarebbe... Dica che... io... per favore che c'è stato dolo, perché mi rassicurerebbe così. No, guardi, io le dico che c'è stata negligenza. C'è stata allora... una sottovalutazione del dato che è esploso nel momento in cui c'è stata una bolla pensionista, tanti sono andati via perché c'è un... sapeva, no, eh, ma infatti le dico questo dovevano tener conto cioè avere un piano, un piano, lì, piano comunque... ora io questa. penso però guardi, io dico questo, io dico che bisogna sospendere non, non sarà facile, si può fare una legge voto in cui si chiede al Parlamento di fare questo tipo di iniziativa, di fare eh, la sospensione, però noi dobbiamo guardare il presente, io non accetto che le istituzioni dicano noi non possiamo risolvere il problema ma chi lo dovrebbe risolvere? chi lo dovrebbe risolvere? Eventualmente, se le istituzioni perché se il personale che occupa attualmente le istituzioni nel suo complesso ha fatto un errore di programmazione così enorme dopo aver sposato la logica della programmazione e aver abbandonato quella invece della, delle università ad accesso libero mi pare, mi pare che si tratta di, una, di, una, di, un, di un rilievo di una estrema importanza. Com'è possibile che dopo 20 anni si sia arrivati al punto che in Sicilia, che non è una, una piccola regione, è una regione importante, anche ricca, oggi non ci siano le risorse professionali per coprire i, i posti mancanti e ci sono addirittura i fondi. Ma questa è, è una confessione di di fallimento gestionale no, questo è Volevo... chiaro io dico, eh, sì, lo dico, non personale sicuramente... Fi Fiorenzo perché mm. non ha ricoperto incarichi no, eh, no, però... l'onorevole Burtone in tal senso ma sulla classe politica in generale sulla sì. classe politica in generale io guardi le dico con chiarezza che me ne assumo la responsabilità io penso che ci siano stati gravi responsabilità nella classe mm. dirigente a non aver individuato eh, questo problema, le posso dire che io ho sempre sostenuto la, eh, di eh, bloccare il numero chiuso da quando sono in... ci sono gli atti parlamentari che parlano per me i miei interventi ah, chiari ed espliciti non sono sottintesi io in commissione in aula ho fatto più interventi in cui ho detto bisogna chiudere con questa esperienza e, e avere consapevolezza che mancano che già comincino a mancare i medici e io questo l'ho assolutamente sostenuto e lo sostengo Aggiungo, siccome le dicevo io non voglio guardare solo al passato, perché in Sicilia siamo bravi a fare la storia del passato, voglio guardare al presente e al futuro. Dico che il presente, siccome per formare un medico ci vogliono 11 anni, il presente si affronta con gli interdipartimenti, si mette a disposizione del personale che non è in esubero nelle, eh, nei grandi ospedali, però è in un numero... Che se c'è qualche sottrazione di unità nessun problema va in tilt nessun problema si crea quindi se eh, in un reparto di cardiologia di un grande ospedale catanese si prendono due medici e si mandano a Cartagirone per mettere a regime la situazione relativa alla rete cardiologica che è fondamentale per l'emergenza non si fa peccato mortale così come se si prendono due medici della medicina generale eh, del Cannizzaro, porto un esempio: e si portano a Militello e due del, eh, del policlinico si portano a, a Biancavilla. Non si crea alcun disagio nel reparto del, dell'ospedale di rilevanza nazionale perché è un numero adeguato e con due unità in meno può andare a pieno, a pieno regime. Mentre da noi in questo momento è fondamentale, noi sindaci l'abbiamo proposto. C'è una delibera definita dalla conferenza provinciale dei sindaci in cui diciamo facciamo gli interdipartimenti, mettiamo insieme le risorse, ridistribuiamo perché altrimenti questi ospedali non li stanno chiedendo, perché c'è stata la stagione in cui si sono chiusi tantissimi ospedali, ma li stanno facendo morire da ma stanno facendo mancare Bortone, Ma quindi eh. in questi cinque anni la colpa è stata, parliamoci chiaramente senza ipocrisia, è stata di razza più del governo regionale o di speranza più di quello nazionale? Guardi, io credo che, innanzitutto, eh, chi doveva intervenire, io l'ho premesso, ci sono responsabilità organizzative maggiori collegate alle regioni. Quindi, credo che una responsabilità significativa ci sia stata a parte della Regione Siciliana. Se poi c'è stata una mancanza di interlocuzione o questa interlocuzione non si è realizzata per eh, mancanza di disponibilità da parte del ministero, lo si dica, io non ne sono a conoscenza. Dico solo che noi alcune cose le abbiamo messe in, eh, in, eh, in, evidenza, le abbiamo messe in evidenza e abbiamo cercato di farle rilevare a chi eh, di competenza, eh, dopodiché non si può rispondere, noi non possiamo fare nulla. Le, le istituzioni non possono rispondere in questo modo, mi si scusi su questo sono completamente d'accordo perché eh... chi deve risolvere? deve risolvere lei eh, li no, deve no, risolvere no. il cittadino deve risolvere il può dare il suo contributo dico, anche il cittadino dico, però certo io, le, io aggiungo per la prospettiva la prospettiva è il sospendere il numero chiuso ora si deve fare qualcosa io non posso accettare che nel mio ospedale i posti letto di medicina da 12 vengano risolvati ri e di, vengano ridotti a sé non posso sentire che ogni volta che debbono fare il piano mensile delle, dei turni in pronto soccorso c'è sempre il problema di come seguire di come riempirle, questo è sbagliato certo. è inaccettabile e noi non possiamo stare in silenzio e aspettare aspettare che cosa? che cosa? Io credo no, che ci debba agire modo. e aggiungo aggiungo, lo sottolineo perché lo senta anche Bonanno. Il problema non è solo per Militello e il problema di Militello non si risolve sottraendo qualcosa a qualche altro ospedale di prossimità ma lo si risolve risolvendo il problema di natura generale che è, a mio parere quello di intervenire con delle risposte e noi come ANCI e come, eh, e come eh, Conferenza Provinciale dei Sindaci questo tema l'abbiamo posto, lo abbiamo posto, leggano gli atti Leggano gli atti, noi abbiamo fatto un'ultima riunione, avevamo chiesto la presenza dell'assessore, avevamo chiesto e l'avevamo chiesto come sindaci, abbiamo fatto una riunione eh, al, eh, in Viale Africa dove c'è il centro la, eh, fieristico. Avevamo chiesto, aveva, eravamo arrivati i sindaci, abbiamo chiesto la presenza, ci ha mandato il capo di gabinetto, ci, ave, ci ha detto lo faremo eh, sapere qualcosa tra una settimana, abbiamo posto il problema, dopodiché non, non hanno dato alcuna risposta poi è subentrata la crisi quindi con chi dovevamo parlare visto che siamo davanti alle elezioni io prospetto lo dico con chiarezza per me è un problema nelle aree interne più gravi più, sono problemi più gravi rispetto alle aree metropolitane le aree metropolitane sono in una situazione per cui quando c'è un concorso e si presentano è un concorso per dieci posti di chirurgia generale a Catania e di chirurgia generale negli ospedali di Militello, di Biancavilla e di Cartagirone e si presentano a quello di Catania non si presentano in quello nostro certo. un allora si deve fare la scelta che per due anni non dobbiamo fare concorsi nelle aree metropolitane mi sembra anche questo invece se si fanno i dipartimenti mettendo insieme tutte le risorse umane il problema si può risolvere e questo noi e ci sono degli atti che sono leggibili noi lo abbiamo proposto come conferenza dei sindaci e lo abbiamo indicato all'assessore, al direttore generale dell'ASP e lo abbiamo chiesto all'assessore perché chiamasse gli altri direttori generali perché si facesse una riunione complessiva per mettere a disposizione del personale che dico non è inesubero assolutamente, io non voglio dire delle cose inesatte ma che è in una misura sufficiente che se togliamo qualcosa si sì, parla di razionalizzazione. Del razionalizziamo personale. qualcosa, mettiamo in rete. Eh, Diamo un incentivo anche economico perché capisco che, il, eh, eh, che chi si sposta da Catania e va sì. a Cartagirone, viene a Militello, ha problemi logistici, ha problemi, e quindi non può essere penalizzato. Si dia cioè, un incentivo e si facciano fare eh, anche delle un commento. Eh, sì c'è un commento di Pietro Paolo Messina che trovo interessante, glielo sottopongo penso eh, voglia dare una risposta, riferendosi a, ai tantissimi sanitari sospesi ora è recente mi pare di ieri la dichiarazione di Biden che proprio diceva testualmente la pandemia è finita quindi essendo finita la pandemia eh, voglio dire per chi ha una visione forse lo sa che è una visione diversa ma eh, prendiamo per buona questa frase di Biden eh, che comunque rappresenta eh, un, il capo di uno degli stati più importanti al mondo che ha dato questa verità dico perché ancora eh, ci sono tanti medici sospesi eh, che non possono rientrare in servizio se c'è questa carenza di personale di cui lei parla non sarebbe il momento di farli rientrare questo era quello a cui si riferiva Pietro Paolo Messino ma guardi io mh, capisco che c'è stata una sanzione nei confronti eh, di questi sanitari legata ad una norma in, Ven in Veneto 20.000 20.000 eh, sanitari eh, credo che sia eh, opportuno e giusto che venga rivista questa posizione non, non credo che possano pagare per tutta la vita hanno fatto le loro scelte evidentemente in contrasto con delle normative però non mi pare che sia eh, opportuno mantenere questo livello eh, di diciamo di sanzione ancora ulteriormente nel tempo io, questo è un mio parere personale tra l'altro non ho uh, né eh, ruolo per poter eh, sostenere anzi eh, mi fa piacere che ha espresso questo suo parere onestamente eh, onorevole Burtone non avevo eh sì, dubbi sulla sua. Non, sue... non rispondo del mio partito, rispondo delle cose che io penso eh, sì. io penso che eh, c'è stata una sanzione forse un periodo, Alessandra volevi dire qualcosa? Non credo che siano stati squalificati, e debbano essere squalificati a vita. No, volevo dire che eh, in Trentino eh, i medici sospesi sono stati eh, rimpiazzati da eh, medici eh, non italiani, che questa è una notizia proprio eh, di un giornale online che si chiama Il Dolomite di qualche giorno fa, e diceva che questi medici stranieri verranno istruiti perché non parlano la lingua italiana cioè qui il problema e non sono vaccinati questi medici stranieri e sì, e sono vaccinati no, non sono eh, vaccinati i medici stranieri allora. assolutamente ma molti, mol, molti li fanno vaccinare per lavorare quindi magari lavorano oh. insomma loro non sono quindi, sottoposti all'obbligo gli stranieri non sono sottoposti non sono sottoposti all'obbligo ma in qualche modo cioè, l'articolo parlava proprio di questo Quindi, gli italiani non vaccinati eh, e quindi questo è un, problema, è un problema importante che sta vivendo la sanità anche perché volevo sollevarne anche un altro eh, io non so quali siano le cause di questo della, della gestione anche se un po' insomma lo immagino eh, eh, un problema secondo me è evidente che ormai il medico il medico non può scegliere non può scegliere, perché abbiamo visto quello che è accaduto durante il Covid, l'abbiamo visto durante la legge Lorenzina nel 2017, dove i medici venivano radiati se esprimevano un'opinione riguardo alla vaccinazione. Potrebbe essere questo uno dei tanti fattori a bloccare un giovane universitario a diventare medico e eh, magari a decidere di fare altro, o addirittura andare all'estero, dove magari è più in scienza e coscienza, vale. Perché in Italia negli ultimi anni in scienza e coscienza, ma e secondo me sì, questo è un grande problema, anche etico. Perché una legge dello Stato non può impedirti di, di, di eh, ottemperare un giuramento che tu fai proprio perché studi 11 anni, come diceva il sindaco. Quindi ci metti tanta passione, tanto amore, e poi arriva lo Stato e ti dice: Beh, ma sai meglio che tu non parli perché sennò l'ordine ti radia. Eh, eh, in... eh, questo. In questo senso cerco di tradurre in un po' più di politichese per l'onorevole Burtone, che è anche un medico. Eh, secondo lei è giusto che il medico abbia la sua autonomia e decida in libertà e coscienza come curare il paziente o ci devono essere dei protocolli nazionali che tolgono questo potere al medico? Questo penso che... Guardi, è, penso mh, alla... purtroppo alcune volte, mh, alcune patologie portano a dover utilizzare dei protocolli che poi sono protocolli spesso internazionali quindi bisogna distinguere c'è certo un'autonomia decisionale, c'è il consenso informato dei cittadini, parliamo di un percorso piuttosto complesso ah. noi abbiamo vissuto una stagione, quella della pandemia che ha avuto alcune caratteristiche particolari che sono ben diverse dalla normalità del percorso, io non credo che a un medico discutere di una patologia eh, determini un'inibizione, sarebbe sbagliato. Certo, se parliamo di alcune problematiche in un momento eccezionale, ognuno di voi può avere l'opinione che vuole, eh, in quel caso eh, ci sono state delle norme che si possono accettare, non si possono accettare, però li dobbiamo considerare, a mio parere, come delle norme eccezionali e straordinarie. Eh, ma questo Io Giuseppe, questo significa che secondo lei, scusa un attimo, Alessandro. questo significa secondo lei che eh, dato che sono state introdotte in un momento eccezionale non verranno più utilizzate nel futuro? Per me io, è una io, cosa positiva, mi pare che eh, sia naturale. Cioè, io credo che la professione del medico oh, eh, vada garantita nella eh, decisione eh, del medico eh, nel, nell'operare secondo scienza e coscienza, cioè. Anche se, eh, dobbiamo dirlo con lealtà, eh, in questo momento anche la responsabilità del medico viene toccata, cioè quando non si seguono le linee guida perché c'è un'opinione diversa, poi c'è subito chi eh, utilizza questa scelta per eh, accusare... Eh, Infatti il... la colpa non è dei medici, <ride> è proprio e questo... secondo. In questo dobbiamo avere una maggiore consapevolezza di, che di una situazione che si sta molto complicando, anche il modo di vivere, nel modo sì. di atteggiarsi. Io vengo da una generazione di medici che eh, intanto aveva eh, una caratteristica, quella di sedersi eh, nel, nel letto del paziente e di parlare col paziente. Noi avevamo una scuola. Io frequentavo la clinica medica del professore D'Agata con il mio maestro, il professore eh, Pippino Rotirroti. -Roti, ed era questa: noi dovevamo fare una diagnosi presunta quando entravamo. E la si faceva la diagnosi presunta, quando entrava il paziente, la si faceva eh, parlando con l'ammalato, guardandolo, vedendo eh, come fossero le condizioni generali, il colore della cute, eh, i movimenti degli occhi e poi i riflessi, e poi la storia, l'anamnesi eh, remota e quella prossima era assolutamente fondamentale per avere una diagnosi presunta. Non si partiva per dire, è arrivato Tizio, e eh, letto qual è? Il 26, per il 26... Ma onorevole e... Burtone, lei sta ripetendo passo passo quello che abbiamo detto noi in tre anni, glielo assicuro, esatto. è che, è che il, Ministero, <ride> il Ministero della Sanità invece ha proibito, dicendo che i medici dovevano visitare per telefono, perché non si potevano regare a casa degli ammalati. No, e questo è vissuto... proprio il, il punto accentrato, no, e io mi però, trovo però totalmente d'accordo. Posso dire una me. cosa, lei sa, ce lo dobbiamo dire, questo è una cosa dolorosissima da sostenere, che quando è partita la vicenda del Covid, non c'erano presidi. Ricorderà quando si vendevano le, le mascherine a settembre, mascherine. Sì. e quindi quando mancavano i guanti, quando per comprare l'alcol per bovere eh, quando il eh, eh, l'igienizzante si impennò lei sa che c'è stato qualche amministratore che su questo ha lavorato e ha lavorato molto quando non c'erano presidi noi ci siamo adoperati per avere eh, allora abbiamo avuto la donazione di una, di una ditta di tessuti sì sì ma lei parla giustamente del suo operato nel comune di Militello e nessuno lo mette in dubbio eh, perché bisogna avere l'onestà intellettuale di riconoscere i meriti delle persone che provengono dall'università? Stiamo prevenire. parlando del livello nazionale, Stiamo parlando, io, dove io, invece ci sono stati gli scandali delle mascherine, eh, delle, dove c'erano i cose. gonfiati, eh. andiamo, andiamo troppo lontano. Eh, sì, io volevo fare l'ultima domanda, Giuseppe. E poi vi devo lasciare. Volevo chiedere al sindaco sindaco perché. Eh, i politici o quelli che si apprestano a fare politica in Sicilia non considerano mai lo statuto speciale perché lei ha parlato di risorse siciliane, abbiamo parlato di sanità, de, insomma l'articolo 18, a e b dello Statuto, l'articolo 36 che poi all'epoca crocetta con l'accordo con Renzi, insomma siglò un, un patto scellerato, quelli erano soldi siciliani sicuramente, dei siciliani, lei sicuramente ricorderà la vicenda, ma non la voglio sollevare adesso, però dico, abbiamo degli articoli importantissimi nello Statuto più antico che ci sia, perché lo statuto siciliano è, è nato prima della Costituzione italiana. Dico, perché i politici siciliani non utilizzano lo strumento che potrebbe essere salvifico in alcune cose a riguardo, a riguardo alla Sicilia e ai siciliani? Perché? Sindaco, perché? Lei ha ragione, probabilmente lo statuto in tanti atti non viene... Eh, utilizzato nel modo migliore io su questo guardi non mi sento eh, di eh, dare giudizi eh, perché eh, l'ho detto vorrei che si guardasse avanti lei ha ragione in alcuni passaggi con onestà intellettuale come dirle eh, guardi lei sta dicendo una menzogna non glielo lo posso dire in alcuni io riguardi eh, mi permetta lo dico Giuseppe mi conosce bene eh, io ho vissuto una stagione accanto a un presidente straordinario che era Rino Nicolosi che la, eh, lo statuto lo faceva vivere in Sicilia nel rapporto con lo Stato non andava a Roma col cappello in mano chiedeva diritti aveva consapevolezza dei doveri dei siciliani perché noi qualche volta questo binomio non lo mettiamo insieme invece lo dovremmo mettere insieme quindi io spero, mi auguro, e lo dico per il futuro, l'ho detto eh, con grande rispetto ora nei confronti anche della sua domanda, lei ammetto che nel passato si sono fatte cose, ma oggi a noi eh, non serve eh, fare la storia della Sicilia, noi, noi dobbiamo guardare quella che è oggi la nostra realtà e guardare al futuro, perché temo che se noi continuiamo a dare sempre le responsabilità del passato, vero, è necessario a volte essere equi e dire si è sbagliato però eh, l'obiettivo che dobbiamo avere davanti è quello di creare le condizioni per la ripresa della Sicilia spesso si parla di sud come un sud arretrato che non riesce ad ancorarsi col paese ma ci sono regioni che stanno facendo tanti passi avanti tanti passi avanti noi ancora questi passi avanti non li abbiamo fatti lo dico con amarezza è un qualcosa che non possiamo legare alle responsabilità di Tizio di Caio, è una responsabilità diffusa è una responsabilità diffusa e ce la dobbiamo far carico come non dire che la Puglia eh, ha raggiunto eh, livelli significativi di ripresa, di sviluppo e ne ha tanti problemi, basta pensare a Taranto e eh, a tante altre realtà, così come la Campania la Campania in questo periodo sta avendo alcune eh, possibilità di ripresa che eh, dobbiamo considerare positivi, allora cerchiamo di fare qualcosa in più, cerchiamo di, fare, di sentire questo, diri, questo oh, binomio che eh, mette al centro le cose che lei ha detto, abbiamo diritti e li dobbiamo richiedere, ma abbiamo doveri anche che dobbiamo avere consapevolezza di mettere al centro del nostro operato. Grazie. Sì. Allora... Io vi, vi devo salutare, le faccio il al gruppo per la Ciao. sua campagna. Grazie a tutti, grazie Giuseppe. Ciao Alessandro. Eh, io le pongo una domanda un po' spinosa, ma eh, me l'hanno chiesto in tanti appena hanno saputo di, eh, di questa intervista e quindi diciamo che non sono l'autore esclusivo di questa domanda. Eh, però molti si chiedono ancora una volta c'era l'occasione per uno scontro diretto tra Burtone e Musumeci e questo scontro non c'è stato perché Musumeci è candidato al Senato e lei è candidato alla Regione quindi l'elettorato si può tranquillamente dividere come è successo altre volte cosa risponde a questa? Beh, io <ride> eh, no, non ho cercato una candidatura per confrontarmi con Musumeci che apprezzo eh. Sul piano personale non ci sarà uno scontro eh, eh, non ci eh, sarà non mai credo. uno scontro quindi ma no, mai no qualche volta abbiamo avuto qualche competizione diretta diretta, è, no, è diretta mai ma, ma mai, diretta, guarda, mai. Guarda, guarda, guarda, oh, quando eh, gli scontri diretti sono quando ci si candida a sindaco quando ci si eh, eh, una cosa del genere sindaco. non avverrà mai ma mai dire mai però non si sa e anche poi, al senato sarebbe stato interessante lei è candidato no, al senato io, oppure è senato, lui è candidato alla regione quindi. no ma è, devo dire la verità non, eh, diciamo, io sono stato chiamato da alcuni esponenti del mio partito per dare questo contributo a questa campagna elettorale ho sempre detto subito a chi me l'ha chiesto ho dato, prima io devo diciamo, affrontare la campagna amministrativa poi decideremo e così è stato e dopo il risultato alle amministrative mettendo al centro Militello ho accettato di eh, candidarmi e eh, devo dire non, non ho visto che cosa facessero gli altri e auguro a tutti buon lavoro buona campagna elettorale a a tutti gli altri che sono candidati e, mh, le sfide quando eh, sono nel proporzionale con la preferenza sono sfide tutte interne qualche volta oltre Questo alla ricerca del, del, del però lei deve ammettere che a Militello sarebbe una cosa epocale quando meno interessante per un appassionato di politica ma anche per i cittadini comuni da osservare e purtroppo si ha l'impressione, ma magari è solo un'impressione no, che vi evitate contenti. a Vicente non, no, no, non parlo di, di accordo ma di, di diciamo no, un io, automatico evitato eh, si è sempre parlato guarda, poi eh, sa, il, le candidature nazionali sono candidature che discendono da rapporti con leader politici con, io in questi anni devo dire ho preferito eh, seguire eh, non, non mi sono mai allontanato dal mio partito, lei mi conosce Sa la mia appartenenza e credo anche la coerenza dei miei comportamenti, ma non avendo condiviso alcune scelte, io ho preferito non entrare negli organi, io da, da tanti anni facevo parte della direzione nazionale, ho avuto anche ruoli esecutivi nel partito, però ho preferito non partecipare direttamente e di dedicarmi molto all'attività amministrativa, ma non solo del mio municipio. Eh, chi mi ha seguito sa che abbiamo lavorato molto in sinergia con gli altri sindaci per sposare questo impegno più diffuso. Perché questo tema delle aree interne è un tema purtroppo particolarmente delicato. Io vedo questa decrescita continua che non è solo di Militello. A volte sento qualcuno spro... che fa sproloqui. Ah, noi stiamo arretrando. Ma vadano, girino. Vedranno che è un problema non solo delle aree interne siciliane, ma di tutte le aree interne, anche al nord. E sono problemi europei e io ho fatto riferimento a Nicolosi Nicolosi è stato l'unico presidente della regione che in tempi non sospetti, parliamo tra gli anni 80 e gli anni 90, fece una legge sulle aree interne, capì che il problema sarebbe stato quello, cioè questo concentrarsi attorno alle aree metropolitane con più servizi col concentramento urbano e quindi tentò di dare una mano alle aree interne, allora non fu Capito, e non c'era eh, questo livello anche di eh, forza dal punto di vista delle, delle risorse Quindi, però ecco credo che siano temi che debbano essere ripresi e mi auguro, spero che si possa fare Io, eh, sto facendo la campagna elettorale come lei sa nel contatto con i cittadini vedremo cosa accadrà mancano ormai pochi giorni, è stata una campagna molto dura perché anomala, due le campagne elettorali nazionali e regionali, due sistemi elettorali diversi, questo caldo che è asfiziante e che incide veramente fisicamente sui candidati e soprattutto non permette questo contatto continuo noi eh, il, diciamo il clima primaverile delle nostre campagne elettorali era un clima che favoriva la partecipazione in piazza, le assemblee ora tutto ciò appare molto più diradato, oltre al fatto che ci sono molte presenze nei social, nei programmi televisivi e quindi il cittadino è distratto e si forma anche una convinzione seguendo direttamente le cose che vengono trasmesse. Certo, mi rendo conto. Volevo fare, fare una domanda a Fiorenzo, ma ha un problema di connessione. E ehm, allora, questo magari mi dia una risposta veloce, così quando viene Fiorenzo, eh, il rapporto alla popolazione lei dovrebbe essere il politico locale più votato di sempre, avendo superato Musumeci candidato alla provincia con una popolazione però maggiore. Questo che carico di responsabilità le dà? Proprio sul territorio di Militerno. Mi un... Parlo delle scorse mi... comunali ovviamente. Sì, se sì, mi dà tanta, tanta responsabilità, nel senso che io eh, ho visto l'affetto, il, il legame, il sentimento che c'è da parte della comunità dei cittadini di Militello nei miei confronti e spero di poter lavorare per dimostrare ancora una volta di aver meritato quel consenso. Io non mi sono risparmiato, lo avevo detto quando mi sono candidato, ho detto voglio ridare al mio paese quello che mi ha donato negli anni. E io poi sono particolarmente legato al mio paese dove sono nato, dove sono vissuto, dove ho mantenuto sempre e forti legami di amicizia e il paese dei miei genitori della mia famiglia quindi eh, desidero continuare a dare quello che ho dato io non ho avuto un solo momento di, eh, di riposo nel senso di, di dire oggi mi fermo non, eh, non faccio attività ogni giorno è stato in questi cinque anni un giorno dedicato al mio paese anche ora eh, anche se sono in campagna elettorale e devo allungare le mie giornate eh, una parte della giornata è dedicata all'attività amministrativa io stamani sono andato al comune poi ho, fatto, ho celebrato un matrimonio poi mi sono fermato con i cittadini ci sono problemi importanti, rilevanti che afferiscono alle problematiche della scuola, quando partiamo nel, nella via dell'anno scolastico con delle strutture che stiamo ristrutturando, i problemi di locali, eh, asilo nido eh, ma poi anche alcuni problemi che sono emersi e che sono di, di grande purtroppo difficoltà nella soluzione, abbiamo per esempio i ragazzi che vanno a Lentina, all'alberghiero che non hanno più come eh, alcun mezzo di trasporto perché la ditta che faceva questa attività eh, ha fatto un passo indietro e quindi dobbiamo cercare una soluzione che non è facile perché con l'aumento anche dei costi del gasolio non è facile che una ditta da fuori venga a fare questo servizio per 15 ragazzi e quindi con un esborso anche economico non semplice quindi sono problemi complessi su cui io sto continuando a lavorare e spero, mi auguro che si possano trovare le soluzioni io ho sempre detto e lo continuo a dire eh, Militello non, eh, non vedrà un'assenza, tutt'altro io quando eh, mi hanno detto ma allora te ne vai, ho detto ma non esiste perché non abbiamo eh, incompatibilità resto, resto con un impegno ancora più rilevante quello che sto facendo lo sto facendo perché temo che la nostra comunità possa avere un elemento di difficoltà e la voglio difendere voglio difendere il Militello voglio difendere i comuni delle aree interne voglio difendere se mi si permette la condizione attualmente difficile della Sicilia e prospettarla con un rilancio È presunzione la mia è una battaglia solitaria è una battaglia di chi crede di poter no assolutamente Io eh, però il mio eh, dovere lo farò fino in fondo qualora dovessi essere eletto allora, e chi mi conosce sa che non faccio passi indietro quando si tratta di portare avanti battaglie che abbiano un obiettivo eh, di miglioramento delle nostre comunità la ringrazio della risposta allora Fiorenzo eh, eh, prima ha toccato mh, quando ha avuto problemi di connessione il sindaco ha toccato temi eh sì, nazionali Posso averne ancora perché sta piovendo e quando eh, piove sì. purtroppo la connessione esce. Eh. Eh. Comunque ha toccato sia uh, temi nazionali che europei e ora ha fatto un accenno all'aumento uh, del costo del gasolio. Mm, vuoi sottoporre... perché comunque, no, Io innanzitutto ho fatto dire una, una, cosa, una domanda a livello nazionale. Ho apprezzato molto il fatto che l'onorevole Burtone sia contrario al numero chiuso detto questo è ovvio che lui è un amministratore locale al momento gli amministratori locali possono muoversi soltanto nel contesto nazionale esistente quindi che cos'altro può fare un amministratore locale non dipende da lui la questione del numero chiuso come non dipendono da lui tantissime altre questioni un amministratore locale potrebbe decidere di cambiare radicalmente posizionamento politico ma questa è una richiesta difficile, impegnativa che ma un tutti... deputato regionale con lo statuto siciliano può fare determinazione eh no, ma no, perché non sei eletto se, se veramente qui il problema è il radice qui l'intera classe politica italiana ha commesso una serie di errori che si sono stratificati nel corso di 30 anni e stanno venendo al pettine. Capisci Giuseppe? Non se ne può fare colpa al singolo amministratore che ha scelto appunto una, una strada politica di, da amministratore. No? È una richiesta veramente difficile da fare chi la vuole fare la fa ma qui ormai il, il vero fronte della battaglia non è quello locale o regionale è quello nazionale è lì che si devono fare portare avanti le battaglie e un amministratore locale che è arrivato a un certo punto della sua carriera che decidesse di cambiare completamente posizionamento politico sulle grandi questioni nazionali sarebbe immediatamente mandato a casa per cui io non me la sento proprio di accusare l'onorevole Giovanni Burtone e sono convinto che se ci incontrassimo e potessimo parlare a quattro occhi su tante cose, da quel poco che ho capito ascoltandolo, converrebbe con me e anche con te. Gli errori che sono stati fatti sono enormi. per cui mh, mi trovo anche eh, ma, in tu ne parli elettorale in... che... il resto non me la sento di aprire tu ne parli in... però al passato tu ne parli al passato sì, ma passato, perché non ci, errori, che... non ci sono anche gli errori attuali per esempio e gli errori attuali sono condizionati il tema della, in... della guerra in ucraina in per passato. non si può in politica non si può prescindere ecco su questo lo sono completamente in disaccordo con l'onorevole non si può dire scordiamoci passato, passato siamo siciliani paesà non esiste una cosa del genere io, io, io non dicevo non che se... deve rendere conto e non se è lui che deve rendere conto è l'intera classe politica che ha fatto una lunga serie di scelte scellerate scellerate di cui speriamo che in parte possa rendere conto a livello nazionale fra una settimana io, le, io dico questo però che non volevo oh, probabilmente nella semplificazione eh, non sono stato eh, felice eh, io oh, non dicevo scudammeno passato tutt'altro io credo che eh, anzi si debba eh, capire quali sono stati gli errori io dicevo questo eccesso a volte che noi abbiamo nel discutere del passato per eh, tentare eh, di buttarla sempre la palla in alto senza costruire. ora io dico responsabilità gravi ci sono state e sono diffuse però la situazione è tale che dobbiamo rispondere al presente dobbiamo lavorare seriamente per il futuro non c'è alcuna assoluzione rispetto agli errori fatti tutt'altro eh, che cosa fa? non sono stati fatti dalla classe locale mi perdoni sì, la sì, classe sì, locale sì, sì. si è parcamenata <ride> più o meno bene sì. rispetto sì. ai vincoli crescenti che sono arrivati da decisioni nazionali sì, il, eh, eh, il problema è cosa che possiamo accusare francamente di essere stati potevate essere un po' migliori e eh, vabbè d'accordo ma il grosso dei problemi non nasce dall'inefficienza o dagli errori della classe politica locale, nasce da errori fatti dalla classe politica nazionale, probabilmente errori anch'essi inevitabili perché sono state scelte, che ci sono state imposte imposte da poteri ancora più alti del livello politico nazionale questa è la realtà, dobbiamo almeno dirla e questa è una delle tante occasioni seppur piccola per dire questa verità in effetti io convengo che tante decisioni non siano state prese soltanto dal, dai governi probabilmente Guardi, la vicenda del, del numero chiuso infatti parte da alcune problematiche legate a a dei ricorsi, a delle iniziative giudiziarie eh, fatte da, da specializzanti che volevano avere il sostegno delle borse di studio. Tutta una vicenda complessa che poi portò eh, i, i governi nazionali a dar vita a questo numero chiuso. Quindi non c'è dubbio che le problematiche sono eh, delle problematiche che non sono eh, facilmente... Eh, analizzabili in tempi brevi avremo bisogno di approfondirle opportunamente però ecco io credo che eh, l'impegno che dobbiamo mettere è quello comunque di porre la questione quindi anche quella del numero chiuso come amministratori locali abbiamo tentato di fare la strada del, eh, dell'ANCI, l'Associazione Nazionale dei Comuni e riprenderemo queste battaglie spero che eh, un domani anche l'assemblea regionale possa fare questa legge vota in cui eh, faccia eh, dia un'indicazione forte dal punto di vista normativa al, no, al governo eh, nazionale ci possa essere un indirizzo anche per il nuovo presidente della regione di sostenere questa battaglia nel rapporto col governo nazionale perché si possa deliberare e, e portare avanti qualcosa che credo negli anni, nei prossimi mesi, sarà eh, problema comune per la realtà eh, nazionale. Io ho, ho sentito alcuni esponenti politici dire sì, hai ragione perché anche da noi questo problema comincia ad esserci, però perché deve diventare esplosivo e drammatico, per cui noi non dobbiamo avere una, una presenza di giovani medici che possano... Oh, sostituire chi va in pensione, eh, eh, rendere adeguati i nostri servizi. E questo credo è un obiettivo che dobbiamo mettere al centro nei prossimi anni, oltre alle altre cose. Volevo fare una domanda. Lei conosce qualche medico laureato in medicina, qualche medico che pur di non lavorare in un'area metropolitana preferisce essere disoccupato, tenendo anche conto di quelle che sono le retribuzioni del sistema sanitario nazionale? È impensabile. una <ride> quindi c'è un problema di carenza oggettiva oggettiva ma infatti io questo no, so perché perché quando, era, quando non, non c'era è stata imposta, imposta dall'altro da una politica non solo nazionale ma europea le dico eh. quella norma venne fuori da una serie di atti che poi si intersecavano anche con direttive europee eh. Questo. però eh, lei ha ragione, io ricordo i tempi in cui il numero non era chiuso e noi a Militello avevamo eccellenze di medici eccellenze, noi abbiamo avuto primari di medicina assai eh, significativi eh, dal punto di vista professionale che hanno operato a Militello chirurghi che erano di tutto rispetto eh, eh, giovani medici che sono diventati professori universitari dopo aver lavorato per dieci anni nel nostro ospedale quindi è la carenza che oggi c'è quindi io ho messo a fuoco negli anni nei mesi scorsi un problema che a mio parere avrebbe dovuto portare tutti a dire con senso di responsabilità ma qua si sta avvistando un problema vero non c'è alcuna strumentalità non c'è il voler dire sai eh, lo, lo sostiene un partito contro l'altro io l'ho sempre detto guardate, guardate io sostengo che la sanità è uno dei, dei settori in cui l'errore principale è stato quello di averla politicizzata quando una persona sta male non cerca il medico con la tessera di partito mi consenta Quindi, di averla privatizzata di essere sul sentiero della privatizzazione della sanità anche qui guardi però per poi la verità. Eh, allora diciamo che anche in questo ci sono state regioni che hanno fatto di più, altre regioni che hanno fatto di meno c'è stato un momento in cui alcune strutture hanno fatto grandi passi avanti e sono serviti per la salute dei cittadini, certo se le risorse debbono servire per depauperare il sistema pubblico io credo che questo sia assai sbagliato e quindi si debba Evitare. quindi io convengo che eh, sulla salute, sulla scuola, sulle infrastrutture si giochi veramente il futuro delle nostre comunità quindi ci vuole eh, maggior senso di responsabilità e eh, una capacità di incidere oggi rispetto ai problemi che abbiamo davanti Ma vede, non è difficile intuire e calcolare il numero di medici che servirà da qui a dieci anni in Sicilia mm? Allora, a questo punto... Che cosa ci vuole per fare una legge, per aprire, come dice lei giustamente, sospendere temporaneamente l'accesso al all'Università di Medicina in base al numero chiuso? Veramente è un tratto di penna. E allora dobbiamo domandarci perché non lo si fa, visto che le risorse, come lei dice, ci sono. Perché non lo si fa? Se evitiamo le domande centrali, quelle fondamentali, stiamo parlando del nulla. Tutto, eh? Io vorrei, vorrei aggiungere una cosa, una curiosità che può essere anche da stimolo a questa discussione. Io qualche anno fa ho parlato con un amico che ho saputo che si è iscritto all'Università di infermieristica, quindi nemmeno di Medicina, a Catania e penso si sia già laureato. Questo ragazzo mi diceva che grosso modo a Catania ci sono 500-600 professori universitari medici e ogni professore adotta uno studente non di medicina, ma di medicina infermieristica e tutte le facoltà in ambito medico quindi mentre in, un, in una qualunque facoltà un professore segue 60 100, 200 alunni a medicina un professore segue un alunno talmente risicato il numero degli studenti in ambito medico, è una cosa razionale pagare uno stipendio universitario cioè è veramente questa la strada da percorrere talmente oggettivo che non lo so. Che ne pensate voi? No, io devo dire la verità: eh, i tutor per i ragazzi nelle scuole di specializzazione hanno più medici da seguire nelle, eh, in facoltà quando si fanno le tesi, seguono eh, più studenti. Questo dato onestamente non, non, risulta. non mi risulta. Eh, penso che. Eh, diciamo ci siano le condizioni per ampliare la presenza dei, dei medici nelle strutture ospedali nelle strutture universitarie tra l'altro parliamo poi di una selezione naturale che verrebbe fatta io ho detto che quando il numero era libero e eh, alcuni anni eh, eh, negli anni man mano che andavano avanti gli studi il numero degli studenti si assottigliava quindi si tratta soltanto di avere diciamo consapevolezza che è una facoltà poi che mette alla prova che ci vuole un impegno molto serio però limitare l'accesso io credo sia un fatto sbagliato intanto come principio legato al diritto allo studio e dare la possibilità a tutti di poter esplicitare un impegno di studio che è desiderato e poi credo che sia ora diventato urgente Ora è stato detto giustamente, ma calcolare quanti medici servono in una regione non dovrebbe essere un calcolo eccessivamente difficile. Io quando parlo di una legge voto da fare per invitare il Parlamento nazionale ad operare in questo modo, ed è una legge non una petizione qualsiasi, e parlo eh, mettendo in evidenza questi dati, cioè noi dovremmo tentare di... Eh, far capire che non, ci, non siamo davanti ad una richiesta eh, vorrei dire eh, quasi eh, di scambio con le comunità è una richiesta che parte dallo stato attuale io mh, ho motivazioni che sono legate al fatto che ho verificato giornalmente che cosa accade è, è difficilissimo Noi, eh, lo, lo voglio sottolineare per avere una pediatra a militello che eh, prendesse i, a carico dei bambini in età eh, pediatrica abbiamo dovuto fare battaglie continue e questa pediatra avendo anche una presenza in un altro comune ha potuto prendere una parte di, di bambini con l'impegno a seguirne altri anche se non direttamente collegati a lei quindi stiamo parlando di, di fatti che sono assai gravi in una comunità quindi lo abbiamo probabilmente questo discorso sviluppato perché eh, si è partito da questa sorta di eh, eh, fraintendimento che c'è in qualche comunità per dire qua siamo davanti ad un problema molto serio cioè qua non verrebbe meno veramente il diritto alla salute perché noi non avremmo medici sufficienti per avere presenza nel territorio per avere presenza nelle strutture ospedaliere e di fronte a questo noi dobbiamo agire Onorevole, io posso, potrei capire un discorso per come si dice in Uzbekistan non ci sono medici a sufficienza perché la realtà sociale è così povera che non ci sono le risorse sociali e intellettuali per formare i medici ma in Italia ci sono no, ci sono e come? A... Convengo con lei allora se queste risorse Vengono bloccate attraverso una legge che chiude l'accesso alle facoltà di medicina, dire, fare una battaglia. Non possiamo non porci la domanda perché le risorse disponibili della nazione non vengono mobilitate perché? Perché la ricchezza è questo quando le risorse di una nazione vengono utilizzate, se invece vengono costrette a stare ai margini, a non, a non Svilupparsi non può non esserci una volontà politica. Un, un piano, se, se un... c'è questo blocco, c'è questo, questo blocco C'è questo blocco rappresentato dagli ordini dei medici, è rappresentato dai, <ride> dalle università, è rappresentato di chi ha interessi a far fare. Ho capito, i... Ma la politica è, dovrebbe essere più forte degli ordini ma professionali. Io credo, io convengo con lei, sono d'accordo, anzi. No. È stata una battaglia che ho fatto in solitudine in eh, questo capita eh. perfettamente, la capisco perfettamente. Ma perché l'ha fatta è in solitudine di me? Più più o... Tranne da alcuni sindaci. Eh. Io devo dire che la petizione che abbiamo fatto come anci ha visto la, la disponibilità tanti di sindaci. Parlavamo di anno non di Cartagirone, per esempio, di Bonanno di Biancavilla sindaco di Biancavilla sì. che ha firmato con noi ed era presente all'incontro lui in non, non è venuto l'assessore regionale per discutere alcune cose buon anno oh. ricordo il sindaco di Acicatena nello Olivieri che poi ora non è più sindaco che fece delle battaglie con noi sulla uh, sanità molto impegnato quindi noi come sindaci perché abbiamo avuto consapevolezza guardi e eh, Non è eh, qualcosa che eh, c'è in, un, in una realtà eh, rispetto ad un'altra, è diventato un problema diffuso e credo che nei prossimi anni sarà esplosivo anche in altre aree del Paese. Io penso, io penso che Fiorenzo quando chiede il perché eh, desideri una risposta che riguarda la politica nazionale ma soprattutto europea. E lei invece dà le responsabilità all'interno, per... all all alla politica interna, agli ordini, a delle lobby interne che ci sono, nepotismo, presumo che sia questo. No, io e... le, le dico questo però, se lei vede il sistema francese, la, la Francia fa parte dell'Europa. Sì, ma ha vinto eh, la guerra, sistema... però io ricordo sempre questo particolare. La Francia, la Francia ha un sistema per cui l'accesso in medicina è libero. Al, secondo, al terzo anno, però, fanno una verifica degli esami effettuati. Per chi non ha superato eh, alcuni esami, deve passare ad un'altra facoltà scientifica perché è la selezione naturale che dicevamo. Deve, credo debba avvenire, quindi eh, l'Europa ha potuto incidere nella fase iniziale, certamente perché c'è stata, lo dicevo, questa iniziativa che è partita dagli stessi specializzanti. Da, da alcune università e quindi eh, il numero chiuso è stato determinato da anche da alcune direttive però si poteva e si deve trovare, in, in Italia il numero non è un numero chiuso e eh, la legge parla di numero programmato quindi l'errore che è stato fatto negli anni scorsi è stato quello che abbiamo detto di negligenza di eh, eh, incapacità di eh, di disaccordo forse rispetto al tema ma non c'è stata l'attenzione dovuta bisognava man mano dire guardate che questo numero di, di, di studenti diventerà insufficiente ora è già insufficiente ecco perché io ho parlato di un'iniziativa che come sindaci abbiamo assunto per avere gli interdipartimenti e affrontare il momento attuale perché anche la prospettiva è una prospettiva ormai a lungo termine se domani Si ipotizzasse l'apertura del eh, a tutti del eh, dell'accesso in medicina, ma dovremmo aspettare 11 anni per avere certo, un medico. quello che lei sta prospettando. È una soluzione transitoria, una prima, una prima uh, soluzione transitoria perché noi così non possiamo continuare. Soprattutto nelle aree interne, eh, non ci sono i medici disponibili. e Man mano, questa, eh, questa sono... ma se... potrebbe essere. Ma non se toglie il numero via, chiuso perché potrebbero sì, sapere, però... dire, fra qualche anno chi è costretto a scegliere una località disagiata potrà poi spostarsi intanto è entrato sì. eh, perché arriveranno nuove infornate di operatori sì, sanitari nel momento in cui si aprirà però, oh, però. Se... Sì, se... Moglie, io, io e mia moglie siamo due insegnanti e mia moglie ogni anno forma alcuni ragazzi per i test di medicina sì. Ok, e spesso questi ragazzi non superano questo esame, che sono esami veramente difficoltosi, sì, sì. specialmente se poi vengono magari da percorsi di, di scuola media superiore che non li hanno formati a sufficienza. Io stesso, quando scelsi di iscrivermi ad ingegneria, avevo fatto il liceo classico, se avessi dovuto superare un test di ingresso. Entrata in ingegneria non avrei potuto fare ingegneria. ingegneria. Poi sono stato un ottimo studente, mi sono laureato in tempo. E addirittura ci sono state forze politiche che hanno proposto che l'indirizzo di studio degli studenti venisse deciso dopo la terza media. Questo è folle, letteralmente una figlia, folle. Una paragonabile a tante altre scelte altrettanto folli che abbiamo visto negli ultimi 20-30 anni, che uno non può non domandarsi, ma siamo diventati un paese, noi, il paese che ha dato i Natali a, a Santo Tommaso d'Aquino, da la scolastica, la tomistica, cioè un pensiero estremamente razionale, che non siamo più capaci di organizzare la nostra vita sociale, oppure c'è dell'altro. Oppure ci sono degli ordini, ci sono delle volontà più forti che vanno oltre la capacità della politica di interporsi, che hanno degli obiettivi, e questi obiettivi sono privatizzare tutto, impossessarsi di ogni mercato possibile, gestire tutto, dall'acqua alla sanità, alla previdenza e via dicendo. E questa è la scelta di campo che va fatta oggi, se si vuole veramente fare politica alta, Altrimenti ci si limita ad amministrare e a proporre soluzioni transitorie che sono comunque già un atteggiamento, diciamo, costituiscono un atteggiamento di buona volontà, ma non sono sufficienti. No, e ma per io questo, questo... No, io questo, no, una... no, questo... Quando parlo una... della situazione attuale, non escludo, anzi metto accento il fatto che si debba eh, sospendere il numero chiuso e lavorare però nell'immediatezza noi non possiamo continuare con questo stato di cose perché altrimenti le nostre strutture diventano delle strutture insufficiente rispetto alla risposta che bisogna dare di, eh, al diritto della salute delle nostre comunità lei come Comunque, amministrazione non può fare altro che questo lei non può fare altro che questo e fa bene a farlo però bisogna fare anche altro bisogna esatto. imporre una, una, una svolta agli indirizzi politici generali. Lei ecco, amministratore non può farlo, ovviamente perché il livello è più alto, e per questo, l'ho detto Vocanzi, serve che entrino nuove forze politiche nell'agore politico nazionale. Ehm, fiorenzo un po per cambiare discorso vuoi fare l'ultima domanda anche perché eh, già è un'ora e mezza di trasmissione non, non lo so se eh, giustamente ha una campagna elettorale in corso dovrà pure dormire un pochino durante la giornata no, ma poi e, il fatto che e poi, poi tu devi andare mezzo mi pare a mezzanotte perché non lo conosco non sono siciliano non... Ma il bello eh, è questo. Per, io, no, eh, no, non, è, non è vero, non è vero. In una situazione diversa, lontana dalla campagna elettorale, tu mi conosci, sarei stato molto più aggressivo. Ma non devi essere forza aggressivo. La discussione no, è molto no, interessante. No. Eh, eh, io conosco bene la situazione locale, infatti ho fatto dei riferimenti precisi con nomi, eccetera. Tu, però, da osservatore esterno, dai un ottimo contributo alla discussione. Per me, Ma da eh, osservatore esterno, valo... non voglio entrare nelle questioni siciliane, certo. Insomma. Ci mancherebbe, Ma infatti, io eh, ti chiedo eh, sempre temi di tipo nazionale. A cui, tra l'altro, l'onorevole Bur Burtone, avendo ricoperto in passato incarichi anche nazionali, è perfettamente in grado di rispondere. Eh, quindi non lo so eh, vuoi, vorresti fare una domanda all'onorevole Burtone magari un, su un tema diverso perché eh, tanto che parliamo di questo argomento e poi diamo la possibilità all'onorevole di, di fare l'ultimo appello agli elettori doc. Sì, lei non pensa onorevole che sia a questo punto necessaria una commissione d'inchiesta parlamentare sulla gestione della cosiddetta pandemia? Guarda, la pandemia è stato un grande dramma per la nostra comunità, ognuno di noi può avere le diverse opinioni, so, ehm... morti ci sono stati a Militello per il Covid? Ma guardi, molti 4 sono Rispondi. Noi in due, in, due in due anni e mezzo. In 2 sì. anni e mezzo. Sì. Sì. Noi allora, abbiamo partiamo da questo dato di fatto e le ripropongo la domanda. Non è il caso di aprire una commissione d'inchiesta parlamentare considerando che questi quattro morti probabilmente sono anche stati sì c'era un, una persona trapiantata insomma patologie eh. gravi dico, tra queste... la domanda è chiara insomma guardi io non, le dico questo io personalmente quando si sono fatte delle commissioni parlamentari di inchieste sono stato eh, sempre d'accordo per la pandemia fare chiarezza e fare verità eh, diventa importante anche perché non abbiamo eh, non abbiamo vissuto una stagione qualsiasi quindi avere consapevolezza di ciò che sia accaduto io credo che sia doveroso per un paese. Bisogna farla molto seria, evitare che ci siano strumentalizzazioni <coughs> e eh, andare alla ricerca della verità perché possa essere di insegnamento per tutti. Direi proprio di sì perché vede io un anno fa il 25, proprio il 25 settembre del 2021 io e mia moglie fuggimmo dall'Italia e andammo in Bulgaria perché ci siamo ricordati di quello che era successo in Germania dal 1936 in poi e abbiamo avuto paura, siamo scappati dall'Italia ci siamo fermati a un certo punto per fortuna ma lei si ricorda si è cominciato con le marginali gli ebrei che erano cittadini tedeschi di religione ebraica poi gli si lanciavano le pietre contro le vetrine poi furono portati nei campi di lavoro e alla fine uscirono dalle ciminiere Ecco, noi vedemmo quella situazione e avemmo veramente paura, decidemmo di fuggire dall'Italia. Questo le dà una misura di quello che è successo. E una commissione d'inchiesta che faccia verità e che chieda giustizia, a questo punto, dopo due anni e mezzo, davanti a numeri ultra gonfiati, davanti a tutto quello che è venuto fuori, io penso che sia assolutamente necessario e indispensabile se in questo paese vogliamo continuare ad andare avanti. Non è assolutamente, a mio parere, accettabile l'idea di coprire tutto e di far finta di nulla. Perché quello che è successo è stato qualcosa di drammatico e che ha lasciato veramente il segno, ha diviso la società. Eh, vorrei dire eh, così okay. magari integro, integro la, eh, da un punto di vista dell'insegnamento ci sono ragazzi che hanno saltato le medie si sono ritrovati, era anche un po' il discorso che faceva Fiorenzo in qualche video passato, dalla prima media al primo anno di superiore perché con la didattica a distanza non hanno fatto scuola io non so che generazioni verranno fuori e, e, e, no, vale la pena di chiedersi, è giusto aver condannato un'intera generazione qui nel mio paese per ovviamente massimo rispetto per quattro persone che se ne sono andate, per carità, ma è il ciclo della vita. No, guarda, però dobbiamo dire la verità, eh? Eh, io parlo di commissione d'inchiesta, non di commissione d'accusa, perché... Eh, no, no, ma certo, certo, Dobbiamo fare un'operazione di verità, in verità, perché questo la noi pandemie non ne avevamo conosciute alla nostra generazione, quindi ci siamo trovati davanti a fatti estremamente <coughs> gravi, la situazione non era, uh, era una situazione che uh, agli occhi di, di tante autorità scientifiche appariva assai grave, quindi fare un'operazione per andare fino in fondo e comprendere che cosa è stato fatto in una certa maniera se ci sono stati errori, se si poteva fare meglio, se si sono fatte delle cose giuste che vanno consolidate. Io credo che questo vada fatto, un, un paese si deve sempre interrogare, deve cercare di essere assolutamente eh, in grado di eh, mettere al centro la verità di quello che è accaduto. Eh, Le ho messo in impressione. Vabbè comunque non aggiunge niente, il commento di Fausto Fagone sempre orientato su quello che abbiamo detto. Allora eh, io qui le, le mostro il banner così sì, facciamo un... una, una sufficiente soddisfazione delle ragioni di coloro che hanno subito tutte queste discriminazioni e senza anche un, come dire, un, una rivoluzione delle gerarchie di credibilità e scientifiche in questo paese, perché ci sono stati medici che hanno detto dall'inizio come stavano le cose, sono stati maltrattati, tacitati, e altri invece a cui è stato dato ampio spazio e le cose che affermavano si sono rivelate completamente false, sbagliate. Ecco, senza questo, senza che si arrivi a un punto in cui si fanno i conti e si dice tu sei stato bravo, vai avanti, tu hai sbagliato, te fermi. Non continui a fare carriera, te fermi. Senza questo la ferita non può essere sanata. Ma questa quest operazione in verità bisogna farla da tutti i punti di vista, da tutti i punti di vista. Ma senza dubbio, anche qua non c'è un'accusa a una classe politica no, più precisa, perché vero. le regioni erano governate da tutti i partiti politici, da destra, quindi non è che, che si può dare la colpa a qualcuno di preciso. Perché però bisogna gestionare un una nuova classe dirigente sulla base del merito. Chi ha visto bene, chi ha ben interpretato gli avvenimenti degli ultimi due, tre anni, ma non solo, va premiato. Chi ha sbagliato, chi non ha capito nulla, è, deve fermarsi se vogliamo parlare veramente di meritocrazia. Allora, tra un Mariano Amici e un Ministro Speranza, è chi vogliamo come prossimo Ministro, ho preso Mariano Amici, un, un esempio come tanti, e chi vogliamo come prossimo Ministro della Salute? Ancora Speranza? Oppure uno dei medici che hanno dato le giuste indicazioni? Ma io ho paura che e sarà la Ronzulli. E non io... su quello... Sui, sui foglietti che gli passavano le case farmaceutiche diamite diamine. questo io è necessario paura... è il paese che ha bisogno di questo i migliori devono guidare la nazione non coloro che si asservono. se non si capisce questo è finita è finita proprio io ho paura che sarà di Forza Italia e sarà la Ronzulli vediamo se mi sbaglio pensa te, pensa te dovremmo sorbirci la Ronzulli cioè questo significa praticamente aprire il portone alla guerra civile, perché siamo vicini a questo in questo paese. Eh, Onorevole Bortano, tutto spazio suo, sia per rispondere, eventualmente per mm, far... ma io <ride> credo di aver risposto. Eh, il, che dire, siamo mai allo sprint finale della campagna elettorale? Io... Allora, andiamo direttamente all'ultimo mio... appello, rivolgendosi. No ai cittadini della provincia di Catania Ma io l'appello che faccio è che continuerò a fare in queste ultime ore la mia battaglia politica come l'ho fatta in questi giorni come l'ho sempre fatta, contattando persone, parlando discutendo dei problemi veri che, ha, che abbiamo nella nostra comunità eh, non faccio promesse perché eh, eh, credo che non sia questa assolutamente la stagione e sia necessario invece individuare i problemi complessi che ci sono nella nostra Sicilia e pensare che ci debba essere un salto di natura eh, morale e di natura politica la necessità di affrontare eh, in maniera seria queste problematiche eh, l'ho detto prima, sono quelle legate alla cultura, alla scuola, al, alla salute al lavoro oh, che quando c'è precario e eh, per fare questo c'è bisogno di una classe dirigente che eh, metta al centro questi temi e li sviluppi in maniera assolutamente seria quindi io sono candidato e quindi chiedo il consenso eh, sapendo che eh, sì, questo consenso lo debba chiedere non su ciò che posso promettere ma eh, su quello che ho costruito in questi anni credo di aver dimostrato e lo dico questo con umiltà, di aver affrontato i problemi veri delle, dei cittadini e di aver avuto eh, a cuore eh, problematiche molto serie della comunità, e di essere stato a fianco di coloro i quali avevano l'esigenza di sentire l'impegno delle istituzioni. Questo è quello che mi sento di dire, non di indicare faremo questo, faremo quest'altro, tutt'altro. Un impegno che continuerà sulla scia delle cose che veramente credo di aver costruito in questi anni. La ringraziamo veramente di cuore per... Grazie a voi, è stata una bella discussione. E eh, per me eh, confrontare con chi, pur da lontano, ha consapevolezza dei nostri problemi, che poi sono i problemi generali del Paese. Ma Fiorenza ha un particolare amore per la Sicilia comunque. Sì, è no, no, noi non voglio... possiamo fervitare. Però la moglie, la moglie... <ride> no, no, noi rigide, non possiamo che il Militello nella nostra città, che è una, eh, una città molto bella, eh, un patrimonio dell'UNESCO del Tardo Barocco del Val di Noto, che è anche borgo più bello della Sicilia del 2022. Eh, mi eh, sento se di condividere Italia, quindi è un invito che il sindaco fa personalmente insieme all'amico Giuseppe esatto, eh l'estate prossima sei obbligato venire a trovarci eh. Eh, io mh, ricordo a, a chi ci avesse ascoltato che qualora voresse intervenire da candidato appartenendo ad altre forze politiche eh, il nostro spazio è aperto a tutti non ci sono discriminazioni di alcun tipo, contattateci via Facebook o via Telegram, contattate me o gli amici che si occupano di questa immagine, Carcò, stranieri, insomma, fate un po' voi, e, e avrete tutto lo spazio che saremo, diciamo, pronti a poter dare. E prossimamente... Eh, la professoressa Fiscella ci ha dato la sua disponibilità, quindi intervisteremo anche lei, e augurandoci che tutti questi candidati ce la facciano, poi magari eh, diamo appuntamento loro per un dibattito post-elezioni eh, da, da deputati per illustrarci magari eh, i loro programmi e ciò che intendono svolgere all'Assemblea regionale siciliana. Eh, vi saluto, eh, grazie della pazienza. Chiudiamo a mezzanotte, quindi <ride> penso che abbiamo dato ampio spazio, ampio spazio, informazioni. Eh, alla prossima, grazie ancora agli ospiti, e eh, che ci stanno buonasera. buonasera.